salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare questo serpente da ammazzare qui alla Villa Vulcano quindi dirigetevi qui in questo posto qui dove mi sembra che qua c'era il ciccione quello del Sacri Derma da ammazzare poi sempre qui prendendo la piattaforma proseguendo da questa parte basta seguire um, questo passaggio capirete subito subito dove dove sta la strada dove ci porterà ad ammazzare il serpente ma lì ci starà aspettando solamente il serpente ma anche un, una spada ok? quella è una spada tipo ammazza serpenti ok? distruttore di serpenti, vi devo dire che quella spada è una bestia l'ho distrutto quel serpente, l'ho fatto fuori senza un graffio non mi sono fatto niente vabbè ho usato anche la mia copia per distrarlo però io ho continuato a fargli danno eh quindi proseguite da questa parte, la lava non mi fa niente, mi fa solamente il solletico, questi stanno ancora in giro, ammazza, che bastardo! Aprite la porta delicatamente, non fateci caso a questo, tanto voi siete degli dei mortali, quindi per voi questo è solamente una razza inferiore. Bello, eh? Volevo solamente divertirmi, quindi ho tagliato la parte. Qui, questo è il portale. Prendete questo portale. Raggiungete la destinazione perché andremo a divertirci. E alla vostra sinistra c'è io la chiamo distrutture di serpenti io la chiamo distrutture di serpenti meglio e questa è la sua abilità 1759 di danno subito subito attenzione anche al veleno Perfetto, questa è la prima parte, ora arriva la seconda parte, il tizio che strae una spada dalla bocca del serpente, una spada che io ho, perché ho riscattata dopo la dimembranza, adesso si alza, c'è una faccia dietro al serpente, <ride> Dio. e che cominci lo spettacolo di nuovo, solo che, che, che questa volta questo non si sta un po' fermo. Ecco, quella è la spada che ho io. Ah, questa volta gli ho fatto 3200. Madonna, solo lui 8000. Ok ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando io adesso vado un attimo a riscattare questo bel premio lì alla tavola rotonda quindi ragazzi eh, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e eh, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Eden Ring, ciao!